delibera di revoca che era stata approvata il 3 maggio del 2012 da parte di Carlo Femi. Carlo Femi è sindaco di centrodestra, io mi rivolgo in maniera particolare al nuovo segretario comunale, anzi per spiegare bene qual è la situazione e per cercare di venirne a capo. Eh, Carlo Femi, che la campagna elettorale per rinnovare il consiglio comunale disse sono arrivato da uomo libero, me ne rivado da uomo libero. Che cosa fa? Riunisce la giunta comunale e approva questa delibera che va a revocare un accordo che era stato fatto nel 2009. Arriviamo al 13 di agosto, agosto, si porta una delibera, una proposta di deliberazione consigliare con cui si vanno ad approvare 90.000 metri cubi di cemento, si fa riferimento allo stesso accordo del 2009 e assolutamente si ignora che quell'accordo del 2009 è stato assolutamente revocato il 3 maggio 2012 dallo stesso sindaco Femi. A questo secondo me non è un, un errore su cui possiamo passare avanti o eh, possiamo assolutamente ignorare. Perché secondo me è sbagliato anche dal punto di vista formale. Noi abbiamo chiesto durante la commissione trasparenza un intervento anche da parte dei dirigenti per capire l'iter che è stato seguito e avere delle spiegazioni in merito. Mi è stato risposto, e mi rivolgo a tutti i cittadini che sono presenti e che eh, magari vorrebbero una spiegazione anche loro in merito alla questione, mi è stato risposto che in realtà l'ente comunale dal momento che c'è... Eh, la possibilità di arrivare ad un accordo con il privato per avere in cambio delle opere di utilità pubblica, comunque il Comune avrebbe potuto arrivare ad una delibera, ad approvare una delibera di quel tipo e quindi 90.000 metri cubi in cambio di strici comunali, della piazza, della pavimentazione e così via, quindi opere di utilità pubblica. Il problema è che c'è un errore dal punto di vista proprio formale, perché all'interno della delibera che la maggioranza ha approvato il 13 di agosto fa riferimento a delle cose che assolutamente non esistevano più, cioè gli accordi del 2009 che erano già stati approvati e a cui si fa riferimento non esistono, erano stati revocati <coughs> e offerti, quindi la giunta allora esistente, ricordiamo la giunta in cui vi sono degli assessori che erano presenti sia allora che oggi, hanno revocato l'accordo quindi c'è non solo un errore dal punto di vista formale, c'è secondo me un errore anche proprio per quanto riguarda il contenuto. Quindi a mio avviso è assolutamente da revocare quella delibera. Invito di conseguenza che il segretario a prendere atto di tutto questo, gli verranno trasmessi i verbali della Commissione di dell trasparenza in cui vince tutto questo aspetto, e vi invito di conseguenza a considerare in maniera seria la possibilità di revocare assolutamente quella delibera che è stata approvata il 13 di agosto. Vorrei fare poi un'ultima precisazione. Sempre nell'intervento del sindaco si è parlato di opere pubbliche, quindi quest'anno non ce ne saranno. A me arriva la documentazione. Ce ne sono due. Arriva la, docu la documentazione relativa a questo consiglio, mi leggo oggetto programmazione opere pubbliche triennale ed elenco annuale 2012-2014, adozione. Se si va all'ultima parte, dove c'è l'elenco annuale per il 2012, c'è cioè soltanto la realizzazione di nuovi loculi cimiteriali per l'importo di 100.000 euro e poi il collettore di astrambelli per un importo di 200.000 euro. La cosa che proprio non si capisce è per quale motivo nella programmazione triennale si parla di opere pubbliche per un totale di 230 milioni di euro, 300 mila eh, per quest'anno, per l'anno prossimo, quindi per il 2013, si parla di opere per un totale di 210 milioni di euro, per l'anno successivo, quindi 2014, parliamo di opere per 19 milioni di euro. Allora, quello che non capisco, dal momento che non ci abbiamo soldi, non ci abbiamo entrate, non ci abbiamo la possibilità di fare queste opere, in che modo può essere fattibile un programma di questo tipo e come noi di conseguenza andiamo ad approvare una cosa in cui penso che sia palese l'assurdità. Uh, sempre in merito a questo argomento. Nella delibera, poi ovviamente la affronteremo nel dettaglio nel momento in cui si parlerà della, della possibile adozione o meno, si parla dell'inclusione, della necessità di includere un, nel, un lavoro nell'elenco annuale delle opere pubbliche che è subordinato all'approvazione di un progetto preliminare studio di fattibilità io vi voglio avvertire fin da ora che noi non abbiamo ricevuto mai uno studio di fattibilità di un progetto preliminare sulla base del quale andiamo ad approvare questo piano di Grazie. Grazie al consigliere Capralo. Vorrei rispondere al, per quanto riguarda il piano di senare delle opere pubbliche, che circa 180 milioni sono di project financing, perciò sono di interventi fatti dai privati, perciò non, lì non è solo una una previsione del Comune per queste opere, perciò non c'è un, un, una, un di spesa da parte del Comune per questo. Io poi volevo, sempre per rispondere alle domande del Consigliere Capraro, passare la parola al nostro segretario comunale, il dottore che mi dà l'opportunità di, di trattare un argomento che ho iniziato ad approfondire non conosco gli atti della commissione però ho letto ovviamente la delibera e gli atti presupposti quindi conosco perfettamente le delibere di tutta che ci dava il consigliere ci sono sicuramente de degli approfondimenti e delle verifiche che vanno parte sull'atto, per però intanto volevo informa informarvi che per quanto riguarda del interdettorio che è stato attuato e di conseguenza la sentenza che ci ha visto condannati al pagamento di mila euro, già la collega che mi ha preceduto è riuscita ad ottenere la trascrizione della sentenza con riserva. Perché con riserva? Perché nel dispositivo della sentenza il giudice non aveva ben specificato i dati dell'immobile. Di conseguenza al fine di togliere quella riserva dalla trascrizione ho contattato l'avvocato Pastellini che segue la causa già da 30 anni, in qualità anche il di riscendente di appalto legale, gli ho dato un incarico finalizzato a chiedere al giudice la rettifica e l'interazione di questo provvedimento per fare una trascrizione definitiva, perché quelle aree sono nostre. Ma questo deve essere chiaro, sono loro. Allora, questa trascrizione con riserva sto, sto è soltanto nel fatto che il dispositivo, che il dispositivo del, della sentenza non richiama la premessa, ma è talmente chiaro la premessa che la trascrizione è già avvenuta. Quindi, mentre l'avvocato si occuperà di ciò, nel frattempo probabilmente saremo anche chiamati a rivedere... Eh, eh, eh, rifaccio la premessa, non ho letto i vostri atti perché non sono i vostri atti, ovviamente quello che avviene alla delibera, quello no? che sono gli atti più supporti e quindi il contenzioso probabilmente saremo richiamati a tornare sulla delibera per chiarire il contenzioso perché mi sembra che non è chiara la dinamica del contenzioso i vari appelli che ci sono stati la tendenza in primo grado L'esito ancora non c'è perché non viene il prossimo 13 dicembre, quindi ancora non abbiamo chiarezza sull'esito, però si potrà ragionare su quanto, quindi questa è un'occasione per dirvi che troveremo sull'argomento. Detto questo passo la parola al Presidente, poi per qualsiasi altra cosa io sono a disposizione di tutti voi per i chiarimenti o in per integrazione di strumentazione, per tentare di avere qualcosa che io non ho, della la non in un'altra Grazie alla dottoressa, se altri consiglieri vogliono intervenire. Sì, consigliere Abate ne ha facoltà. Grazie Presidente. Intanto a noi era ben chiaro, dottoressa. A noi era ben chiara la situazione della Lucini, tanto, tanto più che l'abbiamo manifestato il Consiglio Comunale non era presente, ma sicuramente avrà letto la stenotipia, gli atti che sono stati prodotti, diciamo, prodotti. e prodotti, abbiamo anche come diceva il Consiglio Capraro fatto, svolto anche qualche commissione di trasparenza su questo e noi è molto. Ma nel frattempo c'è da dire che sono aggiunte anche delle modifiche. Il governo ha in qualche modo, in maniera approvato e sta definendo il decreto San Basuolo e di oggi la notizia del governo che sta ripetendo e in alcuni casi sta bocciando anche dei passaggi sul piano casa e probabilmente la disegniture la... andare a verificare se la Buccini ha qualche problematica su questo, ma sicuramente, sul, sicuramente sul, per quanto riguarda il periodo Santasuolo veramente. Oh, poi eh, Sindaco lei prima diceva l'autorità per l'energia non ci consente di andare. Io mi porto sempre l'acqua dietro cuoio, cuoio, non parla d'acqua solo qui parla, l'autorità per l'energia elettrica e il gas tratta di energia elettrica e gas. Quindi, no, finisco e poi vi dico... No, non Ecco, quindi... È buona norma però portarla alla mozione, perché noi la portiamo, votiamo, voi, noi la votiamo, voi se avete le giustificazioni la maggioranza di contro però chiama. anche perché l'ultima volta non mi sembra che era stato detto così l'ultima volta c'era stato detto che già era passato maggio l'ultimo consiglio comunale il 13 agosto c'era stato detto che poiché sicuramente venivano adottate nuove tariffe aspettavamo la nuova tariffazione già, già stata fatta credo fatto. no se qualcuno può smentirmi adesso però si dice che stanno fermo a maggio e quindi c'è un problema grazie al consigliere Abbate il sindaco la parola sono, solo per chiarimenti, perché gli interessi che abbiamo sono gli stessi sì. nel senso che quella mozione per me va votata però non sono abituato a prendere in giro nessuno a maggior ragione vi ho detto mi sono documentato chiamando chi si occupa di questo servizio da noi e mi è stato risposto che purtroppo, purtroppo le tariffe dell'acqua, bene, rispetto alla nuova autorità sull'energia che si occuperà anche di tariffe in merito all'acqua, ora io non so tu cosa stai leggendo, però ho ribadito pure che possiamo tranquillamente lunedì, metterci a lavorare e chiamare la nostra eh, idrica e vedere in che modo poter tagliare quegli, quegli Maggiori, maggiori spese che determinati cittadini hanno consumando di più, quindi, comunque, vada se è possibile. Studiamo una strategia per fare in modo che quei, quelle persone, quelle famiglie che hanno più figli che consumano di più, possano pagare di meno. Sul come farlo, dobbiamo consultarci con chi ne sa più di noi. Era solo questo, non ho detto che è certezza, ho detto che ho trovato questo ostacolo da parte della concessionaria perché dice è cambiata la situazione. però valutiamo insieme cosa fare. Grazie al Sindaco Di Fiori, il consigliere Fanco nella facoltà. Io solo una richiesta alla segretaria comunale e al sindaco che, dal punto segretario come lei pensava perché avrà ricevuto l'atto, noi nella commissione ambiente abbiamo fatto diverse richieste e, e, votate all'unanimità, tra cui anche... E delle domande molto importanti poi per, eh, per portare degli atti in Consiglio Comunale eh, riguardo appunto eh, la società idrica quindi lei sa benissimo tutto quello che abbiamo fatto i dirigenti e gli assessori quindi in questo caso l'assessore Nicola Petricca non ha mai risposto a queste, eh, a queste richieste della Commissione all'unanimità la Commissione Ambiente sempre all'unanimità circa un mese fa ha dato ulteriori 30 giorni di proroga ai dirigenti, e all'assessore, per rispondere. Scaduti questi 30 giorni, abbiamo deliberato di denunciare all'autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti, per omissioni di atti d'ufficio, tutti gli indirizzi del, delle richieste. Io, mh, giorni fa, ho fatto appunto una uh, richiesta alla segretaria comunale, al sindaco, di sollecitare i dirigenti affinché rispondessero in tempo utile, perché al 31esimo giorno, Logicamente partono le denunce commissioni di atti d'ufficio. Grazie. Quindi vorrei la risposta della segretaria. Grazie, si è sollecitato. Grazie per cortesia, so. allora eh, per il dico, dico io per la, per, la, per la no no no, no presidente okay. faccio parlare la, no, beh, non, faccio, faccio parlare io. la segretaria no. che deve rimanere in no. sordina per quanto riguarda l'alta volta a di lei mi ha mandato non, ti mira, non si sente niente ah. voce non si sente voce, voce. Sì, no. Stavo che la mia collega ovviamente la nota è la rivolta alla città comunale in qualità della dottoressa di vini, e poi ovviamente a me la mia collega ha risposto per quanto di competenza già prima da andare via non si ho trovato gli altri la risposta della mia collega che anche inviata no, questo no, momento nel è perché fare la risposta non è con il punto di il giorno questo io ho parlato con i dirigenti che stanno lavorando ma devo essere corretta non perché per società di io, già stavano lavorando alla cosa, perché già prima di un avete incontrato i dirigenti che da prima signore non ci sente comprendere anche il lavoro che vi stai portando, perché le vostre istanze, così come altre istanze anche di altre autorità, ovviamente hanno necessità di essere un tempo per essere vate Quindi io ricordostiamo il buon senso nelle cose, perché io capisco la sua richiesta, però cioè ce ne sono altre alle quali purtroppo dobbiamo tempestivamente rispondere, perché lì non abbiamo il tempo per non rispondere oppure procrastinare la risposta. Quindi, Facciamo tutto il possibile e continueremo a farlo. Grazie al segretario, al consigliere Banco. Sì. Grazie della risposta della segretaria, anche se non, è, non ha sollecitato ufficialmente, ha sollecitato verbalmente che... Sì, sì, quindi anche se non ha sollecitato no, per iscritto... Ha sollecitato verbalmente, quindi io ringrazio il segretario comunale di questa cosa. Per quanto riguarda il, la precisione, come lei è stata talmente precisa che ha eh, fatto pervenire una nota dove ci spiega le modalità per acquisire un atto no? in, in segreteria, eh, così appunto, deve essere tanto precisa sapendo che appunto, quando un consigliere comunale o addirittura una commissione all'unanimità richiede un atto ci sono i tempi previsti dalle leggi vigenti che vanno rispettati. Secondo, una volta trascorsi meglio eh, eh, diventa punto missione. Grazie segretario, grazie Grazie, grazie. il consigliere Franco, ci sono altri interventi, non ci sono eh, altri. Il eh, ah, consigliere Mauro Giordani ne ha facoltà. Grazie Presidente.